if you baby, let me down so let me down <laughs> Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Dopo tanto tempo siamo qui con il quarto episodio L'ultimo episodio è stato per l'appunto la live Però non contiamo, non la contiamo per l'appunto tra gli episodi Siamo qui nel quarto episodio e oggi raga andremo a esplorare il Nether Ebbene sì, raga, è uscita la, la nuova versione 1.16 se non mi sbaglio eh, Ci sono i villaggi nel Nether, cosa fighissima Intanto raga andiamo a dormire che vi devo far vedere tantissime cose Ma proprio tante tante tante Eccoci qua raga abbiamo dormito, intanto laggiù vedo dei, dei piccoli villager, pillager volevo dire ma li lasciamo stare Abbiamo dormito raga, pronti, ecco qui il nuovo giardino raga, spero vi piaccia Ho aggiunto un botto di dettagli come potete vedere, qui ci c'è anche la carne, è fighissimo Qui eh, ho migliorato per appunto l'orto, eccolo qua, molto molto più più pulito questo qui raga se non l'avete visto eh, vi lascio il link in descrizione se magari oppure qua sopra nelle schede cliccabili se vi fosse se vi possa interessare la live dove siamo andati ieri abbiamo costruito il ponte eh, quella barchetta qui che non scappa perché c'è qua e così lì mm, niente questo qua raga è il giardino abbiamo messo qualche lampione qui è dove andremo per l'appunto a, a mettere il, il portale del nether raga poi migliorerò ovviamente con i blocchi del nether non vi preoccupate qui ci sono due buchi che andremo a sistemare al più presto e beh questa qui è la casa Raga, so, è brutta Cioè nel senso, potrei fare, fare di meglio Magari utilizzare dei blocchi diversi Ma per ora la lascio così Anche perché raga ho fatto in tre secondi Giusto giusto per abbellirla E prima era piatta Quindi ho preferito far così Qui saliamo, andiamo al secondo piano Ecco qui la camera da letto Ci sono le nuove eh, catene nella versione 1.16 Eccola qui E questo qui è il piccolo balconcino Che visiona per l'appunto tutto il nostro giardino O comunque tutto il nostro fuori Casa molto semplice, raga, non è niente di che. Eh, direi di andare subito, raga, a cercare di, di farmare con questo piccone diamante un po' di, di ossidiana. Vi faccio vedere anche dall'esterno com'è. Spero vi, sta, vi stia piacendo comunque come sto organizzando, raga. State tranquilli che anche se non facevo episodi, io comunque andavo avanti a giocarci sempre a Minecraft perché comunque è un gioco che a me mi appassiona abbastanza. Perché ci sono cresciuto. E quindi sì, è così. Ovviamente raga la, mod la modellerò mo molto, molte, molte, molte, volte, ci metterò il camino, farò un... la cucina, insomma, la bellirò, la bellirò, raga io direi di andare subito in miniera, cercare un po' di ossidiana e andiamo a farci supportare portale. entriamo nel nether, let's go eccoci qui raga sto raccogliendo l'ossidiana intanto raga vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella se magari volete altri video per l'appunto di minecraft e ricordatevi anche di lasciare un bel pollice all'insù fatemi capire che con un bel like se comunque la, la serie vi può interessare proviamo ad arrivare dalla butto lì a 60 like non è nemmeno tanto quindi raga dai confido in voi anche perché se, se vedo che comunque le vi, le, ci sono tanti visual, tanti like Ragazzi state tranquilli che, che continuerò e presterò più attenzione a questa serie di Minecraft la porterò avanti, spero il più possibile Ossidiana raccolta, raga, siamo intanto in posizione 666 ma va bene così ehm, Andiamo a farci questo portale, andiamo a accenderlo e guardiamo un po' dove spawniamo Spero di abitare vicino o a una fortezza oppure a uno dei nuovi villaggi e niente, raga, non ho la felce, mannaggia, miseria. Accidenta, suini, dov'è qui? Eccolo, dammi la gaia. Metti, leva, metti, leva, metti, leva, metti, leva. Ci vediamo quando avrò un pezzo di felce. Ossia, adesso, bene. È stato più veloce del previsto. E facciamo questo accendino. Vai, almeno andiamo a fuoco. Diventiamo dei cazzo di piromani. E raga andiamo a farci questo portale Raga non vedo l'ora Non vedo l'ora Ho tutto l'occorrente Il cibo ce l'ho Ho tutto Magari una spada Forse sarebbe meglio farla in diamante Senti facciamoci una spada in diamante vai E let's go raga Piccozza e, e spada di diamante Raga bisogna inaugurare questa spada di diamante Quindi direi di Ma oh no, vieni qua. Oh. Dov'è? Dov'è? Suino, vieni qua. Madonna, ragazzi, dove cavolo scappi? Vieni qua. Eh, ti piglio. eh. Madonna, buona, guarda, guarda. Che braciola, Dio buono, dammi la braciola. Vai, tac, tac, tac. Eh, dovrei entrare qui, qui dentro. Quindi facciamo così. Ok, è arrivato il momento. Tanto atteso. 3, 2, 1. Boom! Credibile! Portale del Nether! Bellissimo, raga! Ci buttiamo! Let's go! C ho paura, raga! Ho paura! C ho paura, ho paura! Ok! Ok, ok, ok! Siamo tanto alti. Ma che cazzarola sono questi blocchi, raga? Magma block, ok. Dimmi che c'è un villaggio vicino, ti prego, che lo voglio. Right now, proprio. Tanto questo fuoco non mi tranquillizza per niente, quindi grazie, ma no. Che bello. Che bello, mi mancava il Ned, raga. Che emozioni. Oh, eh, te vareva. Bucchina a mamma Oh. Niente Sprecare è proprio Roba gratis è proprio il mio lavoro cazzo Prendiamoci il quarzo Insomma lutiamo un po' Appena vedo qualcosa Magari di nuovo qualche materiale nuovo raga Ve lo faccio vedere E almeno vi faccio sapere anche a voi quali sono i materiali che hanno aggiunto E niente Lutiamo Lutiamo il più possibile raga Perché io non so quante volte entrerò nel nether Per il semplice fatto raga che io Non sono un cazzo sicuro in questi posti qua Eccolo raga eccolo qui Nuovo minerale Oh, Oh l'orgione no eh Oh, why you Aspetta manco mai Raga ma c'è il big suino Guarda, guarda l'orecchio ma onna, lezzo, guarda, guarda l'orecchio Guarda, brutto proprio che brutto, raga, il big swino. Il swin man. Tang. Che cosa so, raga? Ah, ma semplicemente. Pepita d'oro. Ma bellino. Ma raga, ma questa è una cazzo di farm di oro. Il nether, raga, se volete l'oro, basta che andate qui e farmate. Bellino, raga. L'idea c'è, non è male. Anche perché, raga, come ben sapete, Pigman Sono una grandissima farm di oro. Ma che dite, matte vareva. Ho ucciso uh, ah. eh. Oh Gesù uh. Mori Ragazzi c'è una mira Madonna Quasi quasi sono so più bravo a Fortnite con la mira Mamma mia Io intanto raga per non sapere né leggere né scrivere Mi, mi uso tutto quello che trovo senza proprio scrupoli, quindi tutto mio, grazie e... e niente Quando avrò un bel po' di materiali da parte Ci rivecchiamo alla prossima clip a questo punto, dai Oppure quando tipo sto per morire, perché Probabilissimo Via Muori merda, muori, muori, muori, muori, grazie Oh, bella quella Spammino, spammino, vai spammino anche su Minecraft Vai spammino anche su Minecraft Vai spammino anche su Minecraft, sì, sì, sì, sì, sì. Spammino, monna Perfetto No, no E va fa brutta merda, vieni Ho paura, eh, il finocio. Non ci venire più Non ci devi venire più siamo chiariti? Non ci devi venire più. Ah, mi ha capito, via. Tu sei scemo, eh? Madonna, che cazzo è quel coso, raga? Che cazzo so, questi cosi? Oh, raga, che cazzo è? Ma sei bruttissimo fra Fra sei bruttissimo Oddio mio Quanto brutto è, raga, ma se lo killo Vieni ti incazzi te laggiù Ok no, si incazza solamente lui Ok Raga ma sono bruttissimi sti qui Va, regà, io, io, io, io, io Non lo so Assurdo No, e eh... Ti devi levare da coglioni Vada bella questa, questa, questa roba qui, regà Lo posso, lo sto prendendo? Lo sto prendendo? Sì, regà Madonna figo, regà Cioè Troppo bello Mi sto emozionando No Oh C'è uno incazzato raga Non so che cavolo è Oh ti cazzato Oh ma che cazzo è raga Che cazzato Guarda guarda lezzo proprio E infatti il creco male Madonna ho incazzato Boh Senti qua che maiario Madonna mia oh. che maio Guarda questi, guarda questi a poltrire qui Ma crepate male vai Manda che di sotto, vai Babuini Vabbè, de raga, con un bel bottino Odrei possiamo tornare tranquillamente a casa Devo essere sincero Non ho trovato niente di che Però Veramente ho tantissimi materiali fighi da utilizzare, raga Ecco qui non è male, eh, queste possiamo... Vabbè, queste se le facciamo, raga Facciamo così Tiè. Quindi, ragazzi, resoconto finale di tutti i materiali e dell'esplorazione di oggi Allora, abbiamo 3 Creme di magma, quindi tre palline di magma Ben quasi due, due stack e mezzo Quindi quasi tre stack di quarzo Abbiamo veramente tantissime pipite d'oro Poi abbiamo un po' di polvere di, lumini, di luminite. Vabbè, il nether, la roccia del nether ci sta Il basalto, regà, nuovo materiale, onesto e anche questo di basalto, eh sì, eh Allora questo se facciamo, facciamo così Dang. Abbiamo pie, pietra nera, raga. Io le scopro insieme a voi perché non l'ho mai, mai visto Questi queste materiali, quindi pietra nera, ok E infine un blocco di magma, direi onesto onesto raga dormiamo e direi raga di andare per appunto a abbellire la nostra la nostra caverna del nether no quella lì che... dove abbiamo messo il nostro portale quindi con i blocchi quelli lì eh, muschiosi li andremo a sostituire da con questi blocchi qua direi di andarci subito aspetta ok questa qui la andiamo a mettere per esempio qui uno due qua perfetto direi anche di andare a posizionare magari una crafting table messa per esempio qui qui in modo tale che possiamo craftare quello che vogliamo Ci craftiamo due luminiti Tanto per Una qui Una qua sì Qua in cima Le torce, vabbè le lasciamo Poi cosa abbiamo preso Abbiamo preso il quarzo Per esempio Un blocco di magma Il blocco di magma ci sta Lo Potremmo mettere per esempio lì Che potrebbe fare un po' di luce Ci potrebbe stare E infine la roccia del nether Eccola qui Andiamo a mettere per esempio Intorno al portale Ok raga, questo qui è il risultato, per ora ovviamente tutti i blocchi nuovi che andremo a trovare li andremo a mettere qui Ho messo una cesta, ho, ho incastonato diciamo, il portale del Nether e ho messo queste quali leane, speriamo che crescano Almeno raga è come se ci fosse tipo una barriera che si vede ma non si vede, dai possiamo dire così ehm, Andiamo a vedere adesso che funzionalità hanno per l'appunto questi blocchi Allora Beh, un razzo, no. Aspetta, aspetta. C'è questo qui che andremo a craftare. Voglio, sono curioso di vedere cos'è Pietra nera levigata. Bellino, sarebbe questo, raga. Craftiamoci anche questo. E, ah, vedi, vedi, vedi. Vedi, ganzo, raga. Vero, vero, figo, figo. Raga, ci sono i blocchi. I blocchi da craftare. Bella la pedana a pressione nera, raga. Molto figa. Questa com'è che si fa? Beh, l'ho fatta a caso. Raga, fighi, fighi. Facciamoci qualche slab, vai, facciamoci una slab di qua Una slab di qua E. E basta, dai, va bene così Questi qua, raga, per esempio, stanno bene qua wow, Sembrano tipo dei pilastri, no? Bellino così Su me ci sta, raga, scrivetelo sapere poi dopo voi nei commenti Se magari vi potrebbe piacere ci Mettiamo qua, ecco qui l'ultimo Ok, la roba che avevo droppato Intanto liberiamoci un po' di di tutte le cose Che magari non ci possono servire per ora un po' di slabettine, le mettiamo una qui, ne mettiamo un'altra di qua. Delle slabettine magari anche per salire, che non sarebbe male, quindi facciamo una qui. Ne possiamo mettere anche una qua. Eh, dai, ci stanno, raga, ci stanno un brotto, secondo me. Una qui. Da fuori almeno, raga, non sembra nemmeno, sembra fuori una collinetta, Ma poi, raga, quando entrate, boom, il casino più totale, raga, l'inferno assoluto. Ci sta, non vedo l'ora che crescano questi alieni, almeno raga sarà ancora più figo l'effetto E cos'altro abbiamo? Beh, direi niente, direi più niente da, da provare Fatemi vedere se ci sono altre cose, figo questo raga Bellino, subito ho craftato raga, ovvio le, le cose nuove bisogna craftarle per provarle ovviamente raga, perché sono veramente fighe Queste qua, queste qui mi piacciono Eccoci qua alla fine di questo video, ragazzi, sono andato a depositare tutte le cose nei posti, nei posti ovviamente opportuni Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto almeno un'informazione sul nuovo aggiornamento anche magari del, della, della versione 1.16 di Minecraft Mi raccomando, un bel in su, ragazzi, prima di arrivare a 60 like, ve l'ho già detto, prossimo episodio a 60 like Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video Noi ci becchiamo nel prossimo video di Minecraft o di Fortnite o altrimenti in una prossima live E bella, ragazzi Bella bella Ciao raga Ciao ciao